Ciao a tutti, in questo, spero breve, video tutorial parlerò delle scale grafiche del compositore di, di stampe. Vediamo come realizzare una scala grafica e soprattutto come realizzarne due in una, nel senso che ne, otterre, ne faremo vedere una sola con due unità di misure differenti, una in miglie nautiche e una in chilometri. Allora, avviamo il compositore di stampa, lo chiamiamo test. Eccolo qua. Bene, inseriamo la nostra mappa, così cioè, non ci interessa tanto la mappa, quanto la scala grafica. Per inserire la scala grafica abbiamo qua questo strumento, inserisci, eccolo qua. In questa scala qua... A noi interessa che siano in miglie nautiche. Eccole qua, miglie nautiche. E utilizziamo, oh, adatta, al, adatta alla larghezza al segmento, in modo tale che sia così più visibile. Un attimo zoom, così lo vediamo un po' meglio. Eccolo qua. Ora vogliamo, qua sopra i numeri delle miglie nautiche e sotto dei chilometri. Allora, per farciò, io suggerisco di utilizzare non tanto questa tipologia di scala, ma quella con le tacche, ecco qua. In questo caso mettiamo le tacche in alto, eccolo qua. Poi questa qua la duplichiamo, facciamo Ctrl V e la duplichiamo, eccola qua. La duplichiamo, la mettiamo sotto e nelle proprietà utilizziamo unità a mappa. Ok, eh, scusate, unità metri. Eccolo qua. In modo tale che queste qua siano chilometri. Ok? Miglia e chilometri. Bene, attualmente queste due scale così mh, non sono molto, molto, diciamo così, carine. Vogliamo che queste numerazioni della seconda scala sia sotto. Ora, in QGIS non c'è la possibilità di spostare la numerazione sotto, però con un semplice artefatto vediamo come fare. Innanzitutto qua queste tacche facciamo comparire di sotto invece che di sopra e quindi da qua facciamo tacche in basso eccolo qua fatto ciò, i numeri sopra eh, anzi, fatto ciò, questo lo duplichiamo nuovamente CTRL V ecco qua, lo duplichiamo di nuovo questo, in questo qua, la numerazione questa qua diamo un colore bianco in modo tale che i caratteri colore scegliamo bianco ok e non si vede questo qua lo spostiamo anzi adesso sono in seguimenti questo qua lo spostiamo sopra lo mettiamo vicino a questo anzi lo mettiamo così perfetto questi qua, per far scomparire questa linea qua, questa la mettiamo come colore mm, carattere delle linee, facciamo anche essere bianche, oppure direttamente trasparente. Ok? Ecco qua. E non si vede più. Questo qua lo prendo e lo sposto qua sotto. Ed ecco che, mm, nel mm, brevissimo tempo, Addirittura possiamo fare un'altra cosa, questo qua lo spostiamo, questo qua, secondo, diamo come colore del carattere, non bianco ma trasparente, altrimenti se lo avviciniamo a quest'altro si vede, ecco qua. Quindi questo qua lo spostiamo, eccolo qua, questo qua e lo spostiamo. E quindi abbiamo due scale grafiche, quella di sopra miglia nautiche e quella di sotto in chilometri. Simpatico, no? Ciao!